Buongiorno, siamo ancora qui a Miami al Coral Gable Hospital, ospiti del professor Perito che è il nostro riferimento americano e il nostro padre putativo sulla tecnica mini-invasiva di impianto di protesi al pene con la tecnica infrapubblica. Siamo veramente contenti, che dire, entusiasti di essere ancora qui con il nostro amico, con il nostro maestro. Eh, vogliamo vivere intensamente questa giornata di grande chirurgia perché sappiamo che con perito qualsiasi cosa è possibile. <laughs> this is this is a great case. Yeah. So, so they, <laughs> one green pump. You bring the the guys last 30 run to the back guy okay. sure. uh, well, we can go in here. I want to show yeah, you. They got a case a Yeah. <laughs> Another what now? How do you remember her? do yeah, yeah, You remember her? Yeah. <laughs> <laughs> what, she met <laughs> <her>? <laughs> Thank you very much. Grazie. La seduta operatoria sta andando avanti. Abbiamo già effettuato quattro impianti di protesi al pene con il professor Perito. In circa due ore già siamo a, a buon punto. La giornata sta andando avanti in modo molto, molto proficuo. Stiamo mettendo a punto ancora delle, eh, delle, varianti, tecniche, <coughs> delle varianti tecniche, grazie a, al professor Perito. Eh, oggi abbiamo imparato ancora qualcosa di più, il nostro percorso di formazione prosegue e siamo molto contenti di queste approcci. Quindi sarò a gettare inizio e poi sarò a parlare di tua esperienza di andare da penis grotto, quando hai fatto penis grotto, a tempo per pubblico e le vantaggi, e parlare del paper che è stato pubblicato. And we've shown how these patients get back to the I need to say the, the truth. The truth. Yeah. It's true. I switch my technique because uh, the virtual technique is the best one. It's the better. Okay, but then you say you say because just say we we are publishing this.